Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio su Pokémon Cristallo. Io sono Glaciosphere e questo è il mio gameplay walkthrough del gioco completo dall'inizio alla fine. Nello scorso episodio siamo arrivati qui ad Azzalina e abbiamo iniziato ad esplorare la città, anzi l'abbiamo esplorata praticamente tutta anche perché non è particolarmente grande Azzalina. E abbiamo capito che c'è un problema con uh, le code Slowpoke, c'è un problema con il pozzo Slowpoke, anzi, e il signor Franz, che non è quello di Ale Franz, ma è colui che... Fabrica le Pokéball dalle Ghicocche E' andato personalmente ad investigare Ora, questo è il Pozzo Slowpok. Detto anche Pozzo della Pioggia Sì, ho oh, tutta la storia che abbiamo già letto nello scorso episodio Quindi la, la mando avanti veloce Ed ora tocca entrarci Andiamo Allora, Pozzo Slowpok. Salve Ehi hey, tu, Glacial Ed eccolo qui Franz La guardia lassù se l'è filata quando ho iniziato a gridare Ma poi sono volato in questo pozzo sono atterrato con la schiena e non riesco più a muovermi. Azt! Tocca chiamare l'ambulanza? Eh? Razza di cani. Se fossi in forma, i miei Pokémon li farebbero fettine. No, non posso farcela. Lascial, lotta per me e fagliela vedere. Ok, toccherà lottare per lui. Allora, innanzitutto bisogna andare ad affrontare questa prima recluta del Team Rocket di Pokémon Cristallo. Accetto. Stavo facendo la guardia lassù quando ho sentito gridare. Per lo spavento sono finito qui. Penso che spogherò la mia ira su di te. Ah, anche lui quindi è caduto nella pozza cioè, Prima è caduta questa guardia perché ha sentito Franz gridare Poi Franz si è buttato nel pozzo e si è rotto la schiena cioè, Uno più furbo dell'altro, eh Ok, ma manda nel campo rattata Noi abbiamo la nostra zubattina Eccola qui, e andiamo con Morso Peccato che faccia sempre poco danno Però a questo punto dovremmo aspettare una sua eventuale evoluzione, eh Guardate che danno che ci fa. Infame di un ratata con il suo attacco rapido. Ok, brutto colpo quando non serviva. Ottimo, come sempre. E poi Ratata, cambia di nuovo Pokémon. Non voglio far perdere troppa vita a Zubat. Quindi torna dentro e mandiamo in campo Totorail. Andiamo di pistola acqua. Fa molto più danno come vedete anche perché Rattata di difesa speciale Ha poco e niente e Guardate che danni eh Questo è pure un brutto colpo Che fortuna che stanno avendo Questi Team Rocket Ok Ah Non è la mia giornata Ma cosa non è la tua giornata che ha avuto un culo guarda Con questi brutti colpi Pokémon selvatico, vediamo che salta fuori uno slowpoke, immagino, no? Essendo nel pozzo slowpoke, giustamente. Subattina, quanto male gli fai il bon Morso? Sono curioso. È super efficace e quasi lo one shot. -ti. Penso che anche con Sangue tu gli faccia parecchio male, no? Sì, infatti, è super efficace. Bene, se incontriamo degli Slowpox selvatici, possiamo ricaricare la nostra zubattina. Altra recluta del Team Rocket, questa volta femmina. Smettere di giocare col di... Anzi, smettere di tagliare le code. Prima ci dovrei sconfiggere tutti. E eh, lo farò. Non è un problema. Ma che bello sprite anche la recluta del Team Rocket. È molto simile. come vestiti a Jessie. Ok, Zubat Contro Zubat. Quello non dovrebbe ancora aver imparato morso, quindi al massimo mi farà super suono mi romperà un po' le balle. Ok no, va di sangue suga. Ancora morso. Ok, col super suono. Speriamo di non rimanere confusi. Vediamo eh. Dai però che palle Prendere la bacca No andiamo di morso Zubat è ancora confuso ovviamente Però questa volta usa morso Buono Zubat è nemico tentenna Zubat non è più confuso Andiamo di morso Buono così Zubat è a livello 15 poi Ekans, si sì, cambia un Pokémon e mandiamo Tottenham. Bella anche l'animazione di Ekans. E andiamo di Pistolacqua. Anche se Ekans come vedete ha più difesa di Tottenham, di Rattatam volevo dire. Più difesa speciale. Infatti resiste meglio Pistolacqua E tenta di avvelenarmi Con veleno spino Fortunatamente non ci riesce E noi Sconfiggiamo anche la seconda Recruta del Team Rocket la il Quasi a livello 16 Pulce Schifosa incazzata, incazzata eh Nera proprio Allora intanto Qui troviamo una super pozione Ottimo Poi vediamo un po' Altra recluta del Team Rocket Mmm smettere di tagliare le code agli stroppo, okay? Se ti obbedissimo, la reputazione di Team Rocket sarebbe distrutta. E questo non ha tutti i torti, effettivamente. Non ha per niente tutti i torti. Allora, per reclutare Team Rocket vuole lottare ma nel campo rapata. Domandiamo la nostra Zubattina Che va di morso. Buon danno. Arriva il colpo cuore da parte di Rattata e noi andiamo ancora di Morso. Pochissimi punti esperienza, pochissimi. E contro Zuba ti manderei il subito. E andiamo di Pistolacqua. Bon danno. Il super suono fortunatamente fallisce E andiamo ancora di pistola acqua Perfetto E Totorail sale a livello 16 Poi Zubat di nuovo Lasciamo in campo Totorail E andiamo di pistola acqua L'anguisuga dovrebbe farci relativamente poco. 2PS va benissimo. E di nuovo pistola l'acqua Perfetto. Sei troppo forte. Bene, ora darei una pozioncina alla nostra Zubat. Tanto le abbiamo comprate per usarle, eh, non per tenerle lì. E continuiamo verso l'ultima recluta del team Rocket Del pozzo Slowpoke Che vuoi? Se interrompi il nostro lavoro Possiamo essere spietati Attenzione, incazzati neri, eh Guardalo lì come fiero Che manda in campo chi? coughing. Ok, sarà una bella sfida Koffing contro Zubat Il morso Potrà farlo tentennare Vediamo se riusciremo a farlo tentennare No, continua Ad usare comunque azione farmi parecchio male tra l'altro Dai, un po' di tentenn... No, niente Nessun tentennamento da parte di Puffing Dai, non è morto E non ha nemmeno tentennato Un PS da parte di Zubat Vai di morso Zubattina resiste, prende un bel po' di punti esperienza, meritate. E abbiamo vinto la sfida contro il recluta Team Rocket. Oggi ti è andata bene, ma la prossima volta vedrai... Vedrò, vedrò. Sì, Team Rocket è stato sciolto tre anni fa, ma abbiamo continuato le nostre attività di nascosto. Ora potrai divertirti vedendoci seminare il terrore. Osa che divertimento. Ecco che arriva Franz. Ce l'hai fatta, Glacial. Hai messo in fuga Team Rocket. E la mia schiena va un po' meglio. Ah, grazie che ci hai teletrasportato qui a Azalina. Lascial, è stato eroico scendere giù nel pozzo. Hai ah, stile, sarò onorato di fare le mie ball per te, e sei così forte. Ora ho solo questa, prendila. E eh, grazie, ce ne hai dato una escaball. Faccio ball dalle glicocche, raccoglie dagli alberi e portamele. E ricaverò delle ball. Hai delle ghecocche per me? Posso trasformarle in ball. Vai, diamo lì la ghecocca bianca, che è l'unica che abbiamo. Mi ci vorrà un giorno. Infatti bisognerà aspettare effettivamente un giorno. Reale, intendo, eh? Un giorno reale. Ok, curiamo i Pokémon. E a questo punto tocca andare nella palestra. <ride> palestra di Azzalina. Vediamo un po'. capo palestra Raffaello, l'enciclopedia vivente dei Pokémon Coleottero. Bene, entriamo. Salve Guido. Ehi, sfidante, Raffaello è giovane ma ha già molta esperienza con i Pokémon Coleottero. Sarà dura se non segui i miei consigli. Vediamo. I Pokémon Coleottero odiano il fuoco. Anche le mosse di tipo volante sono molto efficaci. Dai, grazie. Ora tocca sfidare questa bambina. Vai dal palestra, Ci siamo prima noi! Quindi lotta in doppio? Sì, lotta in doppio, godo! Ah no, non è una lotta in doppio, sono due gemelline che però combattono come se fossero una. Ok, morso. Super suono, fortunatamente non ha avuto effetto, andiamo ancora di morso. Morso. Ecco che si deciderà di attaccare con azione dopo aver fallito per ben due volte Supersuono. E Lady Baba Giù. Poi Spina lasciamo in campo Zubat. E andiamo di Morso. Buon danno, brutto colpo peleno spina è morso sfortunatamente la nostra zubattina non conosce delle mostre di tipo volante e doppia risdetta va bene sfidiamo questa allenatrice i Pokémon coleottero sono una forza ora te lo dimostro va bene me lo dimostri Opinia Mosche Al il padre di Malcolm Allora Catarpi contro Zubat ho la netta sensazione che vincerò io quindi Bave va bene Mi ha letteralmente sputato addosso È un po' che non ci chiama Gennaro Bullo. Secondo voi come sta? Cosa starà facendo il buon Gennaro Bullo? Intanto noi tiriamo giù questo Caterpie. E saliamo a livello 16 con Zubat. Poi oh, Widol Lasciamo Zubat. E andiamo di Morso. allenatore ha i due Pokémon Coleottero principali di canto Zubat e Caterpie ancora morso perfetto e un po' di punti esperienza per Zubat anche tu sei una forza lo ammetto grazie i Pokémon Coleottero sono grandiosi ma a molte ragazze non piacciono chissà perché, eh, chissà perché. Allora, di qui cosa c'è? Un altro allenatore. Vediamolo. Hai salvato tu gli Slowpoke? Allora sei forte, ma il mio Pokémon esperto è pane per i tuoi denti. Attenzione, chi sarà il suo Pokémon esperto? Joy. Questo è il tuo Pokémon esperto, Paras. Beh, io lo prendo a morsi. No dai, paralizzante eh, Cambiamo Pokémon andiamo trovato dai Adesso era ancora paralizzante, no? Per fortuna no eh, Andiamo di Pistolacqua Ah, è poco efficace, è vero È vero che è anche di tipo erba qualcosa Allora andiamo di Tira. Tanto lui mi attaccherà di nuovo, immagino. Quindi la mia ira crescerà. No, vede in polvere mi usa. Fame. Andiamo ancora di ira allora. Niente, mi usa. Mi sono cassettati qua con l'uso ira. Sto stronzo. Andiamo le graffi allora. Bella per il graffio di Totodile. Che quasi uccide Paras. Oh, è davvero esperto sto Pokémon. Poco da dire l'ha paralizzato, va bene. Ole. Brutto colpo quando non serve, come al solito. Pochissimi punti esperienza. E Abbiamo sconfitto Joy e Mosche. No. Devono imparare mosse migliori, credo. Eh, lo credo anch'io. Io nel frattempo però devo sicuramente andare a curarmi i Pokémon. Perché quelle due paralisi mi danno molto fastidio, quindi... Entriamo qui dentro, diamo una curata. Ecco fatto. A ah, voi com'è andata la prima volta che avete affrontato il cappalestra di Azarina qui? Scrivemelo pure nei commenti. L avete fatto in scioltezza perché avete preso Syndaquil? Eh, Barboni? Raffaello? Ok. E qui invece c'è un altro allenatore, eh? sì... Vediamolo. I Pokémon con le ottero si evolvono presto, diventando forti in breve tempo. L'altro lato della medaglia, che poi diventano deboli andando avanti. Cioè, più che altro diventano deboli. Altri Pokémon diventano molto più forti di loro. Ah, il Subat contro Widdle è ottimo. Dato che tecnicamente non può essere avvelenato da veleno spino. Questo è un brutto colpo. Ah, non è un brutto colpo questo? Complimenti. Complimenti, Zubat. Forse sta finalmente tirando fuori un po' di eh, attributi. No, era di livello basso, quel cui. Vidrill? Lasciamo Zubat. Ma com'è grossa quest'ape. Curia. Azza. Colpito due volte Proviamo a confonderla Anzi confonderlo è Un maschio Niente Continua ad attaccare Che culo Ok morso allora Magari tentenna E eh, sia confuso E sia potrebbe tentennare Non fa nessuna delle due Devo cambiare Pokémon. Mando Totorail. Non posso far morire Zubat perché mi serve l'amicizia alta. Oh, finalmente si colpisce da solo. E andiamo di Pistolacqua. è eh, buon danno ancora pisto l'acqua Ole, siamo riusciti a tirare giù questo bidrill e poi chi mandi? Kakuna? Sì. allora contro Kakuna io manderei il subat per farle prendere un po' di punti esperienza diciamo gratuiti Vai morso. Buonissimo danno. Ancora morso. Perfetto. Quasi salito a livello 17. L'evoluzione non è tutto. Ma va. I Pokémon evoluti sono più forti, davvero. Grazie per questa informazione. E qui abbiamo Valerio direttamente, quindi direi di andare a curarci di nuovo i Pokémon Prima di andare ad affrontarlo, così da essere proprio pronti per ogni evenienza. Quindi andiamo su di qui Diamo una curatina ai Pokémon Eccoci qua E poi diamo un paio di bacche ai nostri Pokémon Che mi sembra che non le abbiano ancora quindi, Pokémon, vediamo. Infatti, non le hanno più. Dai, Andiamo sulle bacche. Ah, sono proprio qui dentro. Allora, non è la bacca normale, ma abbiamo l'antiparalisi e l'antiveleno. Allora, l'antiveleno la diamo a Totodile. E l'antiparalisi, invece, a Subat. Perfetto. E andiamo ad affrontare Valerio. E eh, volevo dire Raffaello. Sto confuso con Valerio, il primo capopalestra di questa regione. Postati, grazie. Ed eccoci qui. Salve Valerio. Ah, di nuovo, Raffaello. Sono Raffaello, con i Pokémon Coleottero non ho propri rivali. Sto studiando per diventare un'autorità nel campo dei Pokémon Coleottero. Ora ti mostro ciò che ho imparato. Ma ah, Esattamente, qual è, quale sarebbe l'autorità dei Pokémon di tipo coleottero cioè piglia mosche supremo guarda lì questo retino ferissimo allora è un 3 contro 3 tra l'altro quindi una sfida anche abbastanza pari e con i livelli vedo che ci siamo eh. vedo che non siamo troppo sopra bene metapod tentenna metapod usa il rafforzatore questi sono punti esperienza gratuiti che la nostra Zubattina potrà prendersi per salire a livello 17, e oltretutto combattendo contro il capo palestra prende anche più, più amicizia, perfetto, livello 17, poi chi manderà? Kakuna, Si, sì, questa volta cambiamo Pokémon e ne mandiamo Totorail, anche lui fanno un po' di punti esperienze gratuite. Vai, pistola acqua. Così forse ci salgono entrambi al 17 prima dell'ultimo Pokémon di Valerio, che probabilmente è il più... di nuovo di Raffaello. Probabilmente è il più temibile. Brutto colpo, peccato che sia arrivato ora e non dopo. Ok, è al 17, ottimo. Ed ora chi è che userà Scyther? Azza. Eh, lascerò Totodail Fortissimo fighter E proverò ad andare di, Furi, di Ira Ecco lui usa Taglio Furia Fortunatamente fallisce Ok Ira Ok inizia con Taglio Furia E cresce l'ira di Totodail Buono E gli facciamo più danno Lui userà ancora Taglio Furia Sì anche la sua mossa aumenta di potenza ogni volta che la usa. Però così facendo cresce anche la nostra ira. Vedete? Facciamo sempre più danno. Vai, usa ancora Tadio Furia. Infame. Azz! Questa ira dovrà fargli male, altrimenti abbiamo perso. Azz! Di poco. Allora, qua è un problema. Un bel problema O lui fallisce o noi abbiamo perso No abbiamo perso Peccato Mi sa che Zubat Oddio forse Zubat è più veloce Non penso che Zubat sia più veloce Però potrebbe resistere a taglio furia Vediamo E infatti non è molto efficace E Zubat si porta a casa la vittoria Buono Buonissimo Raffaello, capo, ha perso la sfida. Strabiliante. Conosci proprio bene i Pokémon. La mia ricerca va approfondita. Ok, hai vinto tu. Ecco la medaglia. E anche un bel po' di soldoni. Ecco la medaglia alveare. Conosci i vantaggi della medaglia alveare? Se ce l'hai, tutti i Pokémon fino a livello 30 ti obbediranno. I Pokémon che conoscono taglio potranno usarlo anche fuori dalla rotta. Inoltre voglio darti questo. MT49, vediamo cos'è. Contiene taglio furia. Se il colpo va a segno, la sua forza cresce ad ogni turno. Diviene sempre più forte con il prolungarsi della lotta. Bello, vero? L'ho scoperto io. Complimenti. I Pokémon Coleottero sono misteriosi. C'è ancora molto da scoprire. Scopri i tuoi preferiti. Beh, vi, vi confesso che mettere un Eracross in squadra è sempre cosa buona e giusta, eh. Bellissimo Eracross come Pokémon tipo Coleottero, forse il migliore esistente. Ora passiamo qui nella Carbonaio. Gli sono tornati, ma il mio apprendista è ancora nel Bosco di Lecce. Che sta facendo quello sfaticato? Attenzione, dovremo andare al Bosco di Lecce a trovare quindi l'apprendista del uh, Carbonaio. Quindi noi nel frattempo ci sì, curiamo i Pokémon. Ecco qua. I nostri due Pokémon sono entrambi a livello 17, un buon livello per adesso. Ora però converrebbe aggiungere un terzo Pokémon alla squadra, eh? che dite?